Il 2 giugno 1946 gli italiani dovranno votare per decidere la forma di governo del nuovo Stato italiano. Vincerà la Repubblica. Per la prima volta nella storia, in Italia votano anche le donne. Le donne avranno un'importanza determinante, in quanto voteranno più donne degli uomini in questa occasione si voterà anche per i rappresentanti dell'assemblea costituente coloro che dovranno scrivere la costituzione italiana e dovranno dettare le regole del nuovo stato italiano